Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo solo money glitch è un pochino laborioso però è fattibile ragazzi allora per fare questo glitch staremo in una sessione solo in video per comodità abbiamo bisogno di un veicolo Pegasus chiamato col telefono quindi dobbiamo avere che so un camion o una qualsiasi cosa e un'auto di strada per il momento ragazzi quindi prendete l'auto di strada, la posizionate vicino alla base operativa, fate comparire la scritta base operativa piena, e la cancellate, scendete dall'auto e incominciate a cospargere l'auto di benzina, ragazzi, abbondante benzina. Questo è quello che dovete fare. Adesso andremo un attimino un po' in velocità, ragazzi, e una volta che comunque avete con cosparso diciamo l'auto la, di abbondante benzina mi raccomando abbondante ragazzi non lo sto dicendo perché mi va di abbondante ma perché deve essere abbondante perché altrimenti la macchina non prende fuoco allora perché con la benzina ragazzi perché con le molotov eh, non, non, non capisco perché o comunque non, non lo so forse hanno messo un fix eh? quando c'è il fuoco vicino alla base operativa non compare la scritta garage pieno, base operativa. No? quindi vi fate una miccia ragazzi che vi allontana un pochino diciamo il fuoco che vi dà il tempo insomma e col menu eh, col menu interazione state lì però prima di fare questo che dovete fare accendete la miccia come sto facendo io premete il menu interazione e quando siete in auto lo rilasciate, lo togliete vi comparirà base operativa piena aspettate che prendete fuoco quando siete sicuri che avete preso fuoco premete eh, X per accettare ragazzi, aprite il menu interazione e vi suicidate quindi dovete accettare il messaggio di base operativa piena mi raccomando a questo punto che cosa dovete fare ragazzi, dovete Vabbè, io innanzitutto vado a ritornare nella mia base operativa eh, però dovete prendere questo veicolo Pegasus e metterlo vicino alla base operativa vicino al pallino giallo poi chiamerete eh, diventerete CEO e chiamerete il, la gippetta del CEO e la metterete anch'essa vicino alla base operativa ragazzi Dovete fare così perché il vecchio metodo del teletrasporto non funziona più e quindi dovete fare per forza così, o meglio, funziona, però non ci porta direttamente dentro la base operativa. Io ci ho provato svariate volte e a me non riesce, è riuscito così e quindi ve lo faccio vedere così. Quando avete messo le due auto in maniera da poter incastrare l'auto che and adesso andremo a chiamare, o meglio, la Sultan RS, siete pronti, chiamate la Sultan. Va bene. In questo caso io la sultan però voi chiamate la, la retro custom insomma io perché ho queste e duplico queste e andiamo ad incastrare la nostra auto tra i due veicoli pegasus ovviamente eh, quando diventeremo presidenti quello quell'altro sparirà dopo un pochino però comunque mh, uno rimane quindi per rifare il glitch basta che diventiamo ceo nuovamente richiamiamo la gippetta diciamo vi curate che fa il teletrasporto ragazzi e quando siete sicuri che fa il teletrasporto come state vedendo abbandonate il ceo e diventate presidenti quindi abbandoniamo il ceo diventiamo presidenti e ci dobbiamo mettere su eh, presidente e rimanda veicolo in deposito però che cosa dobbiamo fare? quando rimandiamo il veicolo in deposito ragazzi eh, dobbiamo essere abbastanza veloci nel senso che comunque dobbiamo premere X triangolo contemporaneamente automaticamente il veicolo tornerà in deposito ci comparirà base operativa piena come state vedendo e entrerete nella base operativa ragazzi con l'auto se lo fate diversamente che lo fate da un'altra parte, non, eh, non vi farà entrare nella base operativa, quindi dovete fare così. Purtroppo questo glitch richiede un po' di lavorazione. Quindi, ragazzi, non mi cominciate a dire non mi funziona, non mi fa, non me.. Richiede impegno, ragazzi. E basta questo c'è per il momento il glitch dei soldi quell'altro di cambiare sessione sembra che ancora funzioni a qualcuno sembra che ancora funzioni c'è il glitch da fare in due che funziona perfettamente e che altro dire ragazzi nulla vi porterò un glitch per fare la targa bianca se a qualcuno interessa ma eh, perché qualcuno me l'ha richiesto ma io penso che sia eh, proprio inutile avere la targa bianca ragazzi e nulla oggi vi porterò anche un video con uh, i saluti che vi dovevo a tutti quanti quindi detto questo per ora un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti